Ciao a tutti, sono Laura Antichi oggi vi voglio presentare Google Lens che è un'applicazione per mobile che si può scaricare dal Play Store per Android, per utilizzare Google Lens per iOS bisogna installare Google Photo per iOS l'app e si può scaricare naturalmente dall'app eh, dall eh, store. Vediamo, mm, ecco, eh, può essere anche per quanto riguarda Android, attivata dal dispositivo Android dell'assistente di Google. Google Lens sostituisce la precedente app Google Goggles e rispetto a quest'ultima ha qualche funzionalità in più. Può leggere testi in varie lingue, italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo, portoghese, russo, turco e tradurli in altre lingue. Scannerizza codici QR per estrarre informazioni e codici a barre per trovare informazioni eh, sui eh, prodotti. Può aggiungere contatti attraverso la lettura di biglietti da visita o codici QR. Scansiona il testo usando la tecnologia OCR e eh, ricerca prodotti eh, simili. Aggiunge eventi al calendario, trova indicazioni stradali, restituisce informazioni su ristoranti, fornisce i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 Vediamo ora subito come funziona. Eh, cerca con la tua fotocamera. Vedete eh, sotto che ho la possibilità della traduzione di un, eh, del testo, di, eh, eh, quindi di eh, avere il testo di cercare i compiti e gli acquisti. Eh, faccio cerca e... Um, se, seleziono ad esempio la copertina di a, questo libro, Guardate, ecco, ehm, cerca, vedete nella, eh, quindi clicco sul bottone e vedete che eh, mi dà eh, una serie di, eh, di informazioni de, del del testo e quindi è molto utile per individuare tutto quanto tutto quanto le informazioni sul testo stesso. Ha degli annunci naturalmente. Rivediamo un altro libro. Ad esempio, questo cerca ecco mi dà, eh, come vedete eh, anche qui tutte le informazioni sui eh, eh, 36 stratagemmi, l'arte segreta della eh, strategia e poi posso agire sul tasto cerca e eh, mi riporta Google con tutte eh, le in, uh, informazioni che mi possono ritornare utili, ritorno all'applicazione. Ecco, e adesso andiamo a cercare qualche cosa d'altro ad esempio mi potrei trovare davanti a un monumento storico adesso io lo faccio con una foto sul computer e andare in cerca e ehm, toccare eh, con, il, eh, eh, poi tasto, con il tasto cerca qui tocca il pulsante scatto per cercare all'argo per ottenere eh, tutte le informazioni su uh, questa struttura architettonica eh, che è il castello di San Giorgio eh, individuarne il nome e poi avere la possibilità di andare a cercare in uh, internet ulteriori informazioni oltre ad avere eh, le immagini subito le immagini corrispondenti vi mostro ora un'altra funzionalità importantissima che è quella della traduzione dei testi quindi io vado... Eh, eh, su un testo come vedete in, eh, in tedesco e ho fatto traduzione e me lo traduce esattamente in tedesco e quindi mh, eh, scatta una foto qui lo metto, questo e eh, mi cerca oltretutto eh, dei risultati mi dà la possibilità della lettura eh, e quindi utilissimo per l'inclusione del testo Ascolta Dì, La mia prima opera letteraria si è basata sulla questione del corso delle relazioni umane delle relazioni interiori delle singole persone tra loro e tra loro E quindi vedete che è molto interessante anche questa uh, funzionalità posso selezionare poi il testo, seleziona uh, tutto Così posso copiare eh, il testo, copia testo, ed è copiato negli appunti, lo potrei mandare ad esempio eh, per mail a me stessa, oppure copiare in un file o eh, mandare a qualcun altro, posso anche copiare sul computer. Adesso vi mostro copia sul computer. Ok. E eh, eh, eh, quindi eh, delle, una volta che ho copiato sul computer posso aprire un file Word sul mio computer, esempio, un file vuoto, e andare a incollare questo eh, testo. Con eh, eh, l'opzione dell'incolla, dell aspettate. vediamo se me lo fa attivo copia sul computer dovrei aggiornarlo va bene ma me lo eh, può eh, comunque eh, eh, copiare aspettate aggiorna ok ah, nessun computer tro trovato comunque eh, mi dava la possibilità ecco attivo vediamo se lo copia ecco eh, copia sul computer e uh, poi vado nel file Word e vediamo se riusciamo a copiarlo con l'incolla vedete che me l'ha incollato me l'ha incollato, prima lo dovevo attivare comunque anche questa funzionalità è estremamente utile perché ah, mi, mi permette di uh, comunque avere il testo tradotto di poterlo leggere uh, uh, con calma come vi dicevo, vi ripeto le funzionalità che eh, nella traduzione del testo eh, sono eh, queste molto interessanti che, sono di, eh, che mi dà la possibilità innanzitutto di tradurre il testo. Potrei anche avere necessità durante una eh, gita, un viaggio di istruzione di eh, leggere ad esempio delle informazioni stradali, leggere delle informazioni eh, del, eh, in una mostra su, su opere d'arte eccetera eccetera, e il fatto di che mi possano. Queste informazioni essere date nella mia lingua mi può facilitare l'immediata comprensione di quello che sto eh, eh, guardando. Quindi eh, queste sono le funzioni base. E Ora andiamo anche a vedere eh, cos'altro si può fare. Come vi dicevo posso ottenere informazioni su... Eh, Diverse cose come eh, piante e oggetti di vario genere, ad esempio se appunto eh, la telecamera eh, sempre in modalità cerca su eh, una pianta, faccio cerca e mi dà i risultati eh, relativi, alla, eh, come potete vedere, alla pianta prat pratolina comune. Punto ora il cellulare su uh, l'applicazione sul uh, vaso di Nutella. Posso anche allargare, va bene. Facciamo cerca e uh, tocco il pulsante di scatto e vedete che uh, mi dà i risultati uh, correlati al prodotto. Quindi è ottimo per il riconoscimento pure dei prodotti. Punto la telecamera ora sulla, sempre in modalità cerca sul merge cube e vedete che mi dà anche qui tutti i risultati corrispondenti alla possibilità di cercare con Google le informazioni su uh, questo RVR RV, eh, hologram.